Abbiamo affrontato il tema della governance e della sostenibilità cioè di come i temi della sostenibilità vengono affrontati nei consigli di amministrazione delle società e eh, quali sono gli strumenti attraverso i quali ricevono adeguata considerazione. Per avere società più sostenibili il primo passo è forse questo delle summer school o comunque la formazione dei giovani, e anche dei meno giovani, eh, a questi temi e eh, soprattutto in questa prima fase l'importanza dell'educazione eh, delle imprese e di tutti gli stakeholder a questi temi.